All okay. right. Sono stati in Italia due volte, a Loretto, Roma, Sisi, Padova, Laverna, l'Italia. Un tempo avevamo litigato con quel loro governo che voleva comandare in casa nostra, ma noi li abbiamo combattuti e quel loro governo, con tutti i capi, capetti e sottocapetti, ha dovuto sloggiare. Il nostro paese è tornato libero e con quelli di loro che sono rimasti abbiamo vissuto in pace, ci siamo mescolati e abbiamo creato tante famiglie. mista. Io quando ero in Etiopia, se devo essere sincero, dai miei nonni sentivo dell'Italia come colonizzatore, gente che è venuta a bombardare dai nonni e sentivo questo. È che il fatto di aver sentito così tanto la, la pubblicità sull'Italia e poi riscontrare che Ciò che veniva detto non ha, corrispondeva assolutamente alla realtà, mi ha fatto pensare quanto fossi stata presa in giro e quanto anch'io avessi accettato durante l'infanzia di credere che l'Etiopia fosse un paese inferiore rispetto all'Italia e invece aveva tante cose in più rispetto a questo paese. I prodotti italiani in Etiopia erano, sono ben visti, made in Italy, è una fissazione mentale. Ti faccio un esempio adesso. Se uno deve comprare un camion in Etiopia, se c'è un po' di soldi, ehm, ti chiede N3, N3 adesso non si riuscì in Italia, era la Fiat, però 40 anni fa, non c'è. Quando io torno mi chiedo N3, è italiana, perché dura molto, perché è buona, questa concessione c'è qui. E quindi a quel punto oh, mi è venuto da urlare, voi non capite niente, non sapete niente, non sapete come stanno le cose, Uh, qui non è tutto più bello, mm. e io non vengo da un paese di pezzenti. Eh, sono venuto che la prima per salvare la mia, mia vita, poi per guardare il mio futuro. Anche il flusso immigratorio è molto più mirato, adesso come adesso, comunque la situazione italiana non è messa bene, ma in generale la gente nostra si muove molto verso l'Italia che verso altri paesi. Nonostante la pagina nera del colonialismo nel mondo, come si sa, invece il popolo eritreo è legato molto, è rimasto molto legato eh, con l'Italia in generale e con il popolo italiano sicuramente, perché comunque abbiamo ereditato tantissimi modi di fare, ma addirittura anche modi di dire, tipo... La finestra lo chiamiamo la finestra, il tavolo lo chiamiamo tavola. C'era il mescolamento della musica. Avevamo, <ride> Avevamo un giradischi radio. Eh, che sulla radio le onde lunghe servivano durante i mondiali di calcio per ascoltare cercando di sintonizzarsi le partite di calcio d'Italia che mio padre si svegliava alle due di notte con questo gira così gira così e sentivi wii, wii, wii, wii, ah passa la palla e così poi c'era eh, i dischi che si ascoltavano che c'era eh, Modugno i Beatles, Zorba e come mio padre usciva di casa c'era la radio etiope, quindi c'erano i gruppi degli anni '70 eh, che e quando lui entrava in casa non potevamo ascoltare perché lui diceva che erano delle lagne e quindi era una vita un po' mescolata che ho capito dopo tante cose di, di quanto fosse mescolata la mia vita. The Ethiopian people, Ethiopian people, it, it the same is the same culture, the same religion, the same, the same people and the same blood. Mm, infatti mi, mi trovo in difficoltà quando vengono a, a prendere take away è un Ethiopian. Eh, tu devi cominciare allora, a maragnate, grignate vi chiedere, cioè perché sono uguali. Non puoi assolutamente capire chi a chi. Allora, noi abbiamo una cultura uguale identica una religione uguale identica La nostra, le nostre lingue sono identiche uguali perché derivano per conto da, un, da, un, da una lingua madre che si chiama Ghez da dove derivano tre lingue ti, eh, quello Tiope che si chiama Maregnà, e poi ci sono due lingue eritree che si chiamano Tigre e Tigrigna. e queste, queste lingue sono, hanno una radice così e poi noi a livello di persona proprio di non dico di razza perché sono una razza umana unica, a vivere però di etnia, siamo uguali, perché proprio siamo tutti mescolati anche con loro, loro con noi, eccetera. Quindi io faccio fatica faccio a vedere una differenza, sinceramente. Noi siamo pochi, quasi 4 milioni, 4 milioni però abbiamo, come quantità di nostra, abbiamo più 4 milioni di problemi. It's not a problem in the political, it's not a problem in the border. Problem is in two countries. Uh, my country, Prime Minister and uh, uh, Eritrean President, are fighting. Two-person problem, two problems is fighting two countries. When separating uh it's Air Triana and Ethiopia, all Ethiopian borders la, la costa, quello, tutti per Eritrea Per questo motivo Ethiopian people you want that uh, one uh, way. See. Sì. Sí. More more more, more prominence now. 20, 20 years, too much, get too much prominence. Because people is people kill uh, something one thousand one one hundred thousand people is dead that one now all is not a good relation is not a good uh, story now now uh, this government in the earth government you want this this story really separating you want really separate before sembrava only that border Sai, su questa terra non ho più un posto. In Eritrea non mi fanno entrare perché i miei genitori sono Etiopi. In Etiopia non mi fanno entrare perché sono nata in Eritrea. Qui, qui lo sai come, non sono considerata come un essere umano, con tutta la sua dignità. Al massimo posso essere considerata con umanità una brava donna di servizio. Non ho un posto. La mia terra la posso raggiungere solo con il pensiero. Ho provato dolore, troppo dolore, per la nostra terra cosparsa di sangue, costretti a vivere come nemici, noi, fratelli, figli di un'unica madre, una signora di 3000 anni, la terra degli Havashat. La terra degli Havashat è l'Etiopia e l'Eritrea assieme e che non sapevo come eh, definire in altro modo questa unità che per me esiste, non, si è mai, eh, non è mai avvenuta la separazione se non una separazione geografica che posso anche considerare, ma è un unico popolo. E Quindi visto che gli eritrei e gli etiopi eh, si chiamano, cioè, si chiamano le, il popolo con il nome di Habesha, ma anche eh, tutte le popolazioni attorno, i somali e tutti quelli di lingua araba si riferiscono agli etiopi e agli eritrei come Habesha, e quindi era un modo per, per parlare di questa unità, di un unico popolo. Sì, Così. Tutto a spalla. Ci sono tanti tipi, però... Così. Poi si mette prima così. Tutto vestito tradizione. Questo cosa vuole fare vedere il spettacolo? Speriamo. Il mio sogno è questo. Bello anche essere chiesto, Havesha. No, no, no, no, no, anche no, no, no, no, no, se passiamo questo qui come filo con tutto la preparazione zigni, come filo con tutto il documentale, che ci Kino. Ok, insomma ci, ci sono varie realtà, quindi i ragazzi che sono arrivati da meno tempo tendono ad andare da Joseph per esempio Questo qua, il vestito si fa col cotone pure, poi il disegno lo fanno a mano, tutto il disegno lo fanno a mano, invece questo vestiti sono molto speciali per matrimonio, cerimonia, cioè abbiamo un po' di roba di Rastafari, Rastafari vuol dire, lo sapete tutti quanti, Rastafari, Rastafare è arrivato dal Rastafari, Rastafari è lui, lui era il nostro re. C'è una storia con bombagli, reghe, lo sapete tutti. Per esempio questo si chiama cecce, cecce macinato. Questo cecce macinato è buono, si mangia veramente. Si mangia il nostro, noi chiamiamo ingerare il nostro pane, si mangia con il nostro pane, quindi assaggiate. Le donne vestono, quando fanno caffè, senza vestiti non lo fanno. Questo è suo, vestiti vestiti per caffè. Tutto anche questo fatto con cotone, tutto oltre a vendere come luogo di incontro come una, un incontro tutti quanti qua incontriamo, eh, prendiamo appuntamento andiamo a mangiare fuori o, cosa, o organizziamo serate, festa quando fa male uno come una comunità ma eh, sono gli etiopi vengono? la maggioranza gli vengono. sono gli etiopi però vengono anche i tre sì, questi qua non abbiamo tanta differenza, differenza perché, anche perché siamo quasi tutti, ce abbiamo un po' di sangue, o qualcuno ce l'ha madre eritrea, padre etiope, così, quindi questo non è che una è cosa. La comunità etiope qui a Bologna vive ancora in maniera molto più tradizionale di come sta vivendo attualmente la capitale, tant'è che se a te muore il... il fratello della cugina di tuo marito tutto in Etiopia a casa tua viene una fila infinita di gente a farti le condoglianze c'è qualcuno che cucina per chi viene a fare le condoglianze chiunque venga ti porta da mangiare da bere un tempo quando incontravi un etiope era facile che ti dicesse vieni al quartiere eh? non ti vedo mai perché bastava passare per via barbieri e adesso si, si sono un po' separati, ci sono vari punti di incontro. Adesso da un anno a questa parte abbiamo rinnovato un po', ci sono questi giovani nuovi arrivi, si sta tentando di fare qualcosa, comunque parliamo di, della realtà, non è che manca il numero adesso, c'è proprio la sfiducia, no? eh, quando le, le istituzioni non danno una mano, le associazioni cioè, nascono ma muoiono lo stesso, non hanno finanziamenti, non hanno serie, non hanno punto di riferimento perché sono cose fondamentali, e perché le persone altrimenti non si, non, non si vedono, non si riconoscono, invece quando, quando ci sono questi, questi momenti qua è un momento di aggregazione come tu vedi da Iosef ad esempio, è un negozio non c'entra niente con la società, però un punto di riferimento che quando si danno appuntamento vanno lì, questo nasce dalla mancanza delle, delle, delle strutture dell'accoglienza dell in senso vero, non Bologna per questo non è accogliente, anzi ha accolto molto all'inizio, soprattutto per quando ci fu l'immigrazione degli eritrei, e quindi Bologna all'inizio ha giocato un ruolo molto importante, adesso probabilmente con la crisi che è in corso le associazioni SICIS, sono, però hanno delle difficoltà. <messi> Il nostro presidente ce l'abbiamo, abbiamo eletto così in democrazia. Siamo molto uniti. No, fino adesso ancora siamo, non siamo riusciti a coinvolgere quello che ci dispiace poi non siamo riusciti a coinvolgere tanta gente ecco. non riusciamo a raggiungere tutti per il problema qual è? perché la maggioranza di noi tutti che lavoriamo non abbiamo il tempo perché abbiamo esempio, tanti lavorano anche di sabato c'è gente che lavora sia sabato che domenica però riuscire a trovare un momento che eh, riusciamo a stare insieme perché oggi mancano pure altre gente per eh, esempio qui ci sono 3-4 ragazzi che hanno fatto lavorando di notte, che hanno dormito oggi e poi sono venuti qua. Non è tanto semplice come l'andarsi. Pensiamo sempre di ritornare prima o poi, okay? E questa è l'unica cosa che, che ci dà più, capito? Per dire, stare insieme, uno che lo pensa allo stesso modo mio, eh? perché la vita qui è diventata un po', molto più difficile, diversi motivi, sia per il lavoro, per tante cose, allora magari in un paese dove te ti senti, ti senti a casa, magari andiamo noi che siamo cresciuti lì, ci troviamo visti come stranieri, perché non conosciamo veramente bene bene la vita, perché non ci siamo, non ci siamo cresciuti lì, sono cresciuto qua, quello, vedo. allora quello ci dà più la spinta per stare insieme, per unirci, facciamo feste, capodanno, poi essendo abbiamo calendario diverso capodanno diverso per tutte le cose qui allora abbiamo l'occasione allora sfruttiamo tutta tutto quel che c'è da sfruttare a livello della comunità sono abbastanza organizzati hanno un'esperienza molto lunga quindi anche i festival che si facevano qua non davano fastidio né ai vicini né non c'è un etio peritreo che diciamo così eh, siamo cresciuti sotto dittatori sotto, diciamo noi è sempre con la guerra siamo nati, no? allora abbiamo, non abbia, abbiamo un timore, chiamavolo anche rispetto, però un timore, diciamo che noi se dicevamo qualcosa c'era un bastone, allora anche la, la comunità che, che sta qua chiaramente non dà non spaccia droga, non violenta donne, non rubano, cioè, e, e quindi la gente che sta qua sono. Sì, fanno le culture loro, diciamo, si incontrano, qualsiasi minima scusa per incontrarsi, c'è, eh, però non è più come prima, diciamo, eh, adesso è molto più, molto più superficiale, prima era molto più nostalgico, molto più legato, dava dei frutti, adesso è un'organizzazione un po' più o meno così o non molto profondo come una volta. Eh, quelli che ci sono nelle comunità dell'etria sono lavoratori dello Stato dell'Eretrea. Non è che, un comunità che in comunità ci sono che a Bologna vivono a Bologna. Loro lavorano per loro. Una comunità c'è a Bologna, per la comunità che lavora quando c'è una domanda da nostro Stato per fare qualcosa, fanno una riunione e per, per, per parlare una cosa del nostro stato fanno una riunione non è che fanno per eh, raccolare gente e per avere uno eh, di nostra cultura o anche i nostri bimbi che ci sono anche qua per eh, a conoscere tra l'altro non fanno quello, quello che fanno è che fanno una riunione o fanno una domanda che quelle che domandano dal nostro paese. La nostra sezione è uscita anche da poco, però <coughs> quella che è una di cambiamento. È crescita dal giovani persone, ci sono le donne, gli uomini, poi ci siamo anche tutti nel mondo, anche ci sono dentro nel paese. Poi noi abbiamo bisogno che un cambiamento la nostra cultura, anche il nostro stato, anche il nostro... è tutto quanto, perché noi ci sono che, sono che troppo... siamo troppo dietro, nel... siamo troppo che dietro dell'altro paese. Allora noi abbiamo bisogno di un cambiamento eh, del nostro stato, anche della nostra cultura, perché a rinnovare la nostra cultura eh, poi per fermare anche emigrare allora il desiderio profondo è quello di tornare a casa tutti perché, perché non perché uno si trovi male dove si trova ma si, si trova come un ospite tutto qua nel senso che uno può stare bene, può lavorare, tipo io, non mi manca niente, grazie a Dio sono, sono stato fortunato, ho, ho lavorato anche, però diciamo così, quando uno, tipo io, sono 30 anni che sono qua, uno 20 anni, come te, adesso Dica scusa, te mi vieni, mi sa, ci salutiamo, ci conosciamo, senza nessuna malizia, dico, ma tu di dove sei? Mi dici tu a me, Ma dico va, sinceramente io sarei anche più italiano di te, perché sono prima di te io qua, quindi... Spesso che... I miei amici che siamo qui così, quando il lavoro ci va male, quando abbiamo dei problemi, l'unica cosa che pensiamo quando che andiamo L'unico nostro problema che per esempio io ho ormai 40 anni, dico da anni che dico vorrei tornare, ma con che cosa vado giù? Mm, non è che ho una che nazionalità o una che... Non è che dipende dalle vol dalla vol volontà. volontà, perché un persona nasce qua, anche vive nell'America, anche vive nell'altra parte, e si sente che è immigrante, in tutto quanto. Io mi piace essere un americano, però io non sono, io sono un eretriano, alla fine che cioè sono un eretriano. Come dicono gli inglesi, east or west, home is best. Ma non che può essere libero, che può essere non libero, oddio, no, aspetta, ho sbagliato. Che può essere povero o non povero, e finché libero è sempre meglio il ca casa. Però non è così, allora eh, stiamo qua. quello diciamo e già mi chiedo eh? io ho fatto il io ho ma mina ah. <laughs> mi vergogno molto viene u bale me eda sta e guada e su ca tur ru fatm buce mio caro mondo, io devo stare a guardare la conca della mia felicità, il, il mio batuffolo d'amore, il mio bocciolo di rosa. Re, il, tu sei il mio regalo di Dio il regalo più prezioso cara la mia piccolina sei la luce della mia vita questo oh, yeah. Eh, sì, sì, sì, sì, sì, non c'è sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Questo sì, sì, così.